tornati live con un nuovo appuntamento de Il fatto di Marcotti, allora naturalmente partiremo come sempre dagli scenari economici e politici e faremo un bilancio di questo 2022 sul fronte finanziario, politico, eh, macroeconomico, insomma cercheremo di avere una visione completa di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere. Eh, intanto saluto Giancarlo Marcotti naturalmente che è con me, come sempre, ciao Giancarlo, ben bentrovato. Ciao Manuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora intanto per così, lascio a te subito la parola per iniziare con gli scenari economici e politici, potremmo partire dalla manovra, cosa ne pensi? Insomma come al solito c'è un po' una corsa contro il tempo ma siamo arrivati all'ultimo miglio per così dire, no? deve essere approvata. Eh, entro pochi giorni, se si vuole evitare l'esercizio provvisorio. No? Anche quella è una scelta, te la butto proprio così. Eh, partiamo da qui e poi naturalmente facciamo altri ragionamenti. No, eh, effettivamente come sempre, eh, diciamo la verità, non è una grossa novità di arrivare un po' col piatto corto, però eh, l'importante è arrivare. Quindi sarà blindata, logicamente, e, e sarà approvata probabilmente il 29, quindi tra un paio di giorni. Niente di, di straordinario, direi, anche se naturalmente eh, c'erano attese proprio per questo nuovo governo di centrodestra, un governo di centrodestra non lo si vedeva da, da diversi anni, quindi c'erano un po' queste attese, vedere quali sare, sarebbero state le differenze tra le ultime manovre e questa manovra. Qualche novità c'è, ma insomma è passato, sono passati anche gli anni, quindi qualche novità c'è, eh, niente di eclatante, ecco, la, la metterai in questione. Quindi, Dato che appunto iniziamo sempre giustamente parlando di scenari economici e politici, dal punto di vista politico c'è appunto uh, questa manovra, dal punto di vista economico sì. diciamo che eh, stiamo per concludere un anno un po' particolare, cioè se noi dovessimo guardare esclusivamente il prodotto interno lordo dovremmo anche essere soddisfatti. E, e in effetti, insomma, non, non, non possiamo essere delusi da quest'anno qua. Poi abbiamo davanti uno scenario che eh... Insomma, non, non si apre nelle, con le migliori prospettive, però, insomma. Magari... No, no, certo, Giancarlo. Ma questo è un tema però importante perché già negli scorsi anni, in particolar modo nell'anno scorso, abbiamo parlato spesso di questo scollamento tra l'economia reale e il, la finanza, il, i mercati finanziari. Cioè, si è verificato anche quest'anno per altre ragioni, no? Perché, cosa abbiamo? Gli, gli ingredienti fondamentali sono questi. La crisi economica ovviamente che, si è, eh, che è partita con già un'inflazione elevata all'inizio del eh, 2022 ma che poi è aumentata a causa della guerra ovviamente. Ehm, Cos'è successo? Ovviamente le banche centrali, altro ingrediente, politica aggressiva, i mercati hanno avuto paura, quindi i mercati a partire da Wall Street hanno comunque portato avanti un anno eh, ribassista, peraltro su Wall Street si sta dicendo che chiuderà quest'anno probabilmente come... In modo negativo come anno peggiore, cioè il 2022 sarà l'anno peggiore dal 2008, quindi non si vedeva una situazione così negativa dal 2008, ma ecco qui lo scollamento di cui parlavo poco fa, le, i dati macroeconomici, parliamo dell'America ovviamente visto che stiamo parlando dei mercati finanziari americani, eh, i dati macroeconomici reggono, cioè non sono così negativi rispetto a tutto quello che è successo e quindi le banche centrali che eh, si sentono motivate nel proseguire queste politiche aggressive, la Fed in questo caso, ma insomma, poi possiamo allargare il discorso. C'è ancora questo scollamento quindi? Eh, effettivamente sì, hai descritto bene la situazione e hai usato forse il termine corretto, questo scollamento, eh, in effetti insomma eh, abbiamo visto anche in altri anni una diversità enorme fra l'economia reale e la finanza e continuiamo a vederlo anche quest'anno anche se a parti invertite a volte l'economia non andava bene e la finanza andava benissimo quest'anno è un po' il contrario nel senso che la finanza mettiamola appunto come borse è andata male direi ah beh, sì l'hai detto anche tu insomma dal 2008 che non vedevamo una cosa del genere ma contemporaneamente l'economia reale non è andata poi malissimo cioè sì abbiamo l'inflazione però eh, come hai detto i dati macroeconomici continuano a non essere eh, estremamente negativi quindi c'è questo scollamento eh, in effetti eh, per quanto riguarda l'italia eh, Devo dire che obiettivamente, insomma, dobbiamo riconoscere che quest'anno la nostra economia è andata un po' meglio rispetto alle, alle previsioni. Quindi insomma, dovremmo anche essere abbastanza contenti. Poi eh, purtroppo lo sappiamo che davanti, abbiamo qualche cosa insomma, che non riusciamo ancora a valutare a pieno perché. Si parla sempre di questo caro energia, naturalmente ne parleremo anche noi perché logicamente è un, è un tema importantissimo, ma eh, non abbiamo ancora visto gli effetti e soprattutto non, non conosciamo ancora quali saranno gli effetti eh, per il prossimo anno. Cioè tutti parlano di questa, eh, appunto di questa recessione, però... Quanto sarà lunga, qua, quanto sarà profonda? La stessa BCE, per esempio, per l'Europa, ha detto ci sarà la recessione, ma potrebbe essere, eh, come dire, veloce. Poi, vabbè, è molto relativo dire veloce. Cosa vuol dire? È quello che stai dicendo un po' tu, no, Giancarlo. Sì, qua bisogna vedere soprattutto come finisce questo, questo trimestre. Io sono veramente molto curioso di vedere, perché il, il terzo trimestre eh, comunque è andato bene, certo eh, stiamo parlando dell'Italia, il terzo trimestre è sempre un trimestre buono per l'Italia perché è il trimestre delle vacanze, siamo comunque una nazione che ha un comparto turistico importante eh, e quindi eh, il terzo trimestre diciamo, è andato bene. Il quarto trimestre questo qua che sta per concludersi, sono proprio curioso di vedere come è, com è, com è andato, ma se non fosse andato male allora potremmo anche forse risparmiarsela questa recessione, eh? chi lo sa. Certo. No, no, no, è vero, ma infatti, eh, insomma, eh, questa recessione che da un po' eh, si chiama in causa, nel senso non che si vuole, ma che si ipotizza, ancora no, non è dato sapere se arriverà o meno. No? Eh, come hai detto tu, bisognerà vedere come concluderemo questi giorni e come ripartiremo nel 2023. Ti chiedo questo e poi andiamo con uh, il prossimo tema un po' più specifico. Um, oh, L'ho chiesto anche ad altri miei ospiti, Giancarlo. Il 2023 sarà la che potrebbe preparare la ripartenza non l'anno della ripartenza perché sappiamo anche molto bene come poi la coda delle crisi sia spesso più lunga no? della crisi stessa perché bisogna far ripartire una, una, un sacco di cose ma potrebbe essere l'anno che prepara che fa intra, che potrebbe far intravedere eh, questa luce che da un po insomma cerchiamo tutti sì anche se io sarei prudente mm. Fatto, per un fatto, noi in questi ultimi anni, obiettivamente, eh, non, non è una critica, però insomma le banche centrali hanno aiutato molto, eh, c'è poco da dire, e non potranno farlo all'infinito, non potranno soprattutto farlo in questo 2023, quindi io vorrei capire eh, questo tightening, come suol dirsi, cioè sì. questa... Riduzione del bilancio delle banche centrali quanto peserà sull'economia. Oh, temo che abbia un, un suo peso. Insomma. Prima emettavamo debito pubblico e non ci ponevamo alcun problema, sapevamo che la banca centrale avrebbe acquistato tutto. Oggi. No, no, chiaro, ma infatti, eh, infatti eh, poi tu, questo, questo ragionamento ci riporta al discorso che facevamo prima dello scollamento. Perché il mercato finanziario ha paura, quindi gli investitori restano più cauti? Eh, perché appunto la macroeconomia, cioè i dati macroeconomici reggono, le banche centrali quindi possono allentare. Eh, insomma, gli acquisti, quindi, comunque possono essere più aggressive. Invece, non lo potevano fare negli scorsi anni quando mettevano liquidità nel mercato e c'era il quantitative easing, non il quantitative tightening, che è appunto la, la, la cosa opposta. No, è questo il mercato drogato. Lo, questa espressione l'abbiamo usata tante, tante volte. Allora, Giancarlo, titolo Caro Energia, bruciati 50 miliardi di risparmi. Eh, parliamo dell'onda lunga della crisi economica che si è generata dalla pandemia che poi invece è diventata di altra natura ovviamente, no? che è quella di cui stiamo ragionando oggi e soprattutto l'aumento delle bollette energetiche in seguito all'esplosione del conflitto eh, in Ucraina. Beh, scopriamo che per eh, la prima volta dopo quasi tre anni di crescita costante il salvadanaio degli italiani torna a svuotarsi, cioè praticamente eh, riusciamo a risparmiare meno, detto proprio terra terra. Questo è uno dei primi effetti, diciamo così. E però uh, Manuela, mm. devi permettermi di essere un po' dissenziente in questo certo, senso. Certo, certo. È vero che negli ultimi tre mesi, ah, naturalmente stiamo parlando del terzo trimestre, quindi insomma, da, da luglio alla fine di settembre, inizio di ottobre, il portafoglio, come hai detto tu, degli italiani, in pratica i soldi che gli italiani hanno sul conto corrente, sono diminuiti di 50 miliardi. E chiaramente i, i media hanno attribuito questa riduzione al costo maggiore delle bollette. E perché non... Insomma, mi sentirei di dissentire un po', perché attenzione dall'inizio della uh, pandemia, quindi dicembre praticamente 2019, sì. i risparmi degli italiani erano aumentati di 250 miliardi, non di 50, di 250, quindi. Noi oggi, dopo questa diminuzione... Quindi di... scusami Giancarlo, perché questo in parte me lo sto segnando, cioè questo quando sono aumentati, prima della pandemia, perdonami, mi sono persa, diciamo così... Dalla da pandemia in poi. Ok, eh, ok. Chiaramente okay. Eh, si dà la, la, la questione del fatto che si siano ridotti i consumi, cioè gli italiani non potevano uscire. Eh, certo. <ride> o meno prendevano lo stipendio, insomma, eh, però non potevano uscire. Poi le, le, le, lo stesso... Eh, il eh, la, lavoro da casa, diciamo, il, il, il smart working aveva appunto fatto diminuire le, le spese, quindi in, in più la paura del futuro aveva eh, ulteriormente eh, così, convinto gli italiani a risparmiare. Quindi eh, adesso sto andando più o meno a memoria, ma... Uh, doveva avere all'incirca uh, 1850 miliardi gli italiani sul conto corrente sono arrivati ad averne 2100 una cosa del genere quindi un aumento comunque di 250 miliardi da prima della pandemia fino al massimo che è, è, è luglio scorso luglio scorso è, è, si è toccato il massimo da luglio si sono persi 50 miliardi, sì, eh, sono… A fronte però di, tu dici, di un guadagno importante accumulato in questi ultimi due anni. Negli anni precedenti, esatto. Okay. Quindi eh, sì, mh, può essere le bollette, può aver giocato naturalmente le bollette, anche se per me le bollette peseranno eh, le prossime, non adesso, almeno… Anche eh, così, a livello personale io ho ricevuto la bolletta di ottobre e novembre, dato che abbiamo avuto anche un novembre particolarmente mite dal punto di vista meteorologico, non abbiamo acceso il riscaldamento a novembre e quindi la bolletta di ottobre e novembre da parte del gas non è stata una cosa eh, eccezionale, diciamo, è stata una cosa normale. Quindi eh, non lo, per me la questione delle bollette peserà molto da ora in poi, diciamo dal mese di dicembre in poi. Mm -hmm. Infatti, guarda, quello che stai dicendo, tu lo ritrovo in questi numeri. Che mm, allora, eh, questi sono dati del centro studi di un'impresa che ha analizzato i dati della Banca d'Italia, giusto per ovviamente citare la fonte. Fino a luglio scorso, da oltre due anni, si era registrata una crescita costante dei risparmi degli italiani, complice anche il periodo della pandemia e del lockdown, che ha portato a un drastico calo dei consumi. È quello che ha detto Giancarlo, vedete, senza farlo a posto. Apposta, queste sono considerazioni appunto fatte da un'impresa con banchita, Banca d'Italia, però è quello che diceva Giancarlo. Quindi l'accumulo complice anche il fatto che potevamo spendere di meno, anche perché era tutto chiuso. Adesso invece chiaramente a parte la crescita delle bollette, però si è riaperto tutto. Quindi auto, diciamo che i risparmi sarebbero calati lo stesso, eh, magari meno eh, se non ci fosse stato questo caro energia, ecco, mettiamola così certo, poi eh, giustamente trovandosi un po' più di soldi quest'estate eh, ne abbiamo anche spesi un po', eh, ci siamo permessi qualche viaggio, qualche cosa che negli anni precedenti magari non facevamo, quindi non è neanche male ecco, che si siano spesi un po' di soldi in consumi insomma. no no, no beh certo, assolutamente sì, anche se poi il nostro potere d'acquisto adesso è messo un po' a dura prova da, da tutto questo, insomma, però eh, c'è... Mh almeno la voglia di ripartire c'è ecco almeno L lo abbiamo visto anche forse durante queste feste abbiamo visto che siamo tornati un po' alle abitudini pre-covid con un po' più di portafoglio leggero però insomma però le nostre cosette le abbiamo fatte dai sempre magari con un po' di incertezza legata al futuro ecco questo, questo bisogna eh. dirlo onestamente infatti è quello e sono più che altro le previsioni per il futuro che eh, preoccupano eh, certo. a certo momento non ci sono stati shock mm. ecco a proposito ecco qua il titolo mercati finanziari l'anno che verrà che cosa ti aspetti appunto l'abbiamo già un po' detto eh, negli scenari però entrando un po' più nel merito se, se c'è qualcosa che a tuo parere sta creando un po' più di subbuglio in questo momento a livello, di, a livello previsionale certo allora Certamente eh, concludiamo male l'anno, ma non sui minimi, e eh, questo insomma, eh, è l'aspetto la, positivo. Effettivamente alla fine di settembre, allora eh, la, la, la situazione adesso la, la, la semplifico un po', però, insomma, male per tutti i primi sei mesi, tentativo di rimbalzo fallito, ritorniamo sui minimi alla fine di, di settembre e poi invece da ottobre una bella risalita, per due mesi recuperiamo moltissimo tra ottobre e novembre, dicembre forse appunto visto che era andato così tanto bene ottobre novembre, eh, insomma c'è stata una frenata a dicembre, però una frenata che non ci riporta sui minimi di settembre, quindi insomma eh, quest, questo non, non è che ci fa dire che eh, l'anno è andato bene l'anno è andato male il meno davanti alla, alla performance delle borse praticamente di tutto il mondo è un meno pesante mm -hmm. Però non, ripeto, non, non chiudendo sui minimi c'è anche la speranza che l'anno prossimo invece eh, non sia negativo come quest'anno parlo sempre dei mercati finanziari, per quanto per, per, in, dei mercati azionari. Per quanto riguarda l'obbligazionario, anche qua è chiaro che eh, eh, se dovessero continuare ad aumentare questi tassi qua, il comparto obbligazionario continuerebbe a soffrire. Sappiamo che ovviamente più aumentano i tassi e, e più il valore delle obbligazioni scende, quindi dobbiamo... Vedere fin quando le, borte, eh, le, scusate, le, le banche centrali certo. sono così aggressive, se dovessero insomma, allentare un po' la presa anche il mercato obbligazionario potrebbe non essere un mercato negativo per quest'anno. Ok, eh, beh, il driver principale comunque resterà sempre legato, cioè quello delle banche centrali immagino, no? tu sia d'accordo? Eh sì, eh sì, la Banca Centrale e eh, soprattutto quanto oh, saranno aggressive con l'aumento dei tassi per quanto riguarda la, la, ovviamente l'inflazione che ci auguriamo tutti possa diminuire ne, nei prossimi mesi. Eh certo, assolutamente sì. Beh, anche perché comunque, insomma, a livello proprio anche di economia reale, abbiamo per esempio. Eh, dato la notizia oggi che eh, nel periodo natalizio molti hanno chiesto prestiti per viaggi e regali, però insomma il prestito si paga e mh, se da un lato eh, il fatto che, si, che vengano richiesti comunque fa ben sperare perché eh, si può spendere lo stesso, però insomma ricordiamoci che più le banche centrali proseguiranno nel rialzo dei tassi, quindi con le politiche aggressive, più tutto costerà di più, eh, mutui prestiti, insomma questo... È chiaro, senti Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo come sempre un po' a cosa ti stai dedicando in questa fase finale dell'anno con i tuoi video e so che tu stai, ti stai concentrando molto su qualcosa che ha creato un po' di bagarre diciamo così all'interno del governo, io te ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni nel fatto di Marcotti, ehm, nella sessione di bilancio c'è stata questa bagarre sulla ratifica o meno del MES, allora è vero tu ti stai concentrando anche su questo, perché è così importante parlare? Ma allora, tanto è, sarebbe importante, appunto, spendo un minuto, ma necessario, di chiarire qual è la situazione, perché purtroppo anche giornalisticamente, usando così dei titoli e quindi abbreviando la cosa, magari si crea confusione. Allora, quello che viene richiesto all'Italia, che è, non ha ancora ratificato, è un, è, non, tanto, non è ovviamente la richiesta del MES, ma la, diciamo, eh, che viene ratificata un'implementazione eh, un, un diciamo, del, dello strumento, cioè il MES aveva certe regole, è stata fatta una riforma, è stata accettata da tutti gli stati, non ancora dall'Italia. Dall quello che viene richiesto è la ratifica di questa, uh, di questa riforma, non, non, non, non, non è in gioco il fatto di richiedere l'intervento del MES, questo va, va chiarito per evitare confusioni. No? Quindi uno può dire, vabbè, noi possiamo anche accettare la ratifica, tanto che problema c'è, basta non chiederlo il MES. E... Ecco, tu hai detto una cosa importante, l'Italia non ha ancora deciso se ratificare o meno il MES, mentre gli altri stati, ovviamente parliamo dell'Europa, l'hanno già deciso questo, secondo qualcuno eh, potrebbe causare delle, dei deficit per l'Italia, cioè rischia di restare indietro. Mm, ti aggiungo questo elemento, ma probabilmente ci saresti arrivato anche tu. Sì ma allora eh, è chiaro che essendo l'unica l'Italia a non averlo ancora ratificato eh, fa un po' specie perché insomma non, di solito non è l'Italia diciamo mh, così la, la meno europeista, anzi spesso è, è tra il, i, i paesi più europeisti però, però eh, io dico questo, attenzione, dato che io sono contrario al MES anche la semplice ratifica comunque è un segnale, cioè capisco che non è la stessa cosa, anzi, sono due cose molto differenti: ratificare il, il MES e chiedere eh, l'intervento del MES. Però attenzione: io ho fatto un po' questa similitudine. Io posso dire, eh, posso, come com governo, eh, fare una legge, uso la cosa più eclatante. Faccio, introduco la pena di morte. Mm -hmm. okay. ok? Sì, oh. sì, proprio estremizzando, oh. sì. Certo, però dico, guardate che mai e poi mai per qualsiasi delitto al mondo io condannerò qualcuno alla pena di morte. Benissimo, la, questa precisazione mi fa piacere, però allora perché comunque inserisci questa, questa ma perché ce l'hanno anche tutti gli altri e eh, vabbè ce l'hanno anche tutti gli altri se tu la ritieni una cosa sbagliata devi essere contrario quindi questa è la, la, la cosa che sottolineo cioè secondo me il, il, il nostro governo dovrebbe chiaramente dire all'Europa che il MES oramai l'abbiamo visto quando è stato applicato, ha creato danni e, e se non viene richiesto vuol dire che nessuno lo vuole, voglio dire. Quindi, perché insistere con questo strumento? Beh, eh, Giorgia Meloni la premia è stata molto, molto netta. Ha detto addirittura che l'Italia non acceda al MES, lo posso firmare con il sangue. Poi ha detto che non lo ritiene utile, insomma, eh, però lei è stata proprio come dire, perentoria su questo, no? Eh, ma certo, non lo richiederà mai, cioè lei in nella mia similitudine, ci sta dicendo io mai e poi mai condannerò qualcuno a morte, nel senso eh, anche, se anche se la legge me lo permette, io mai e poi mai, quindi lei dice giustamente mai e poi mai richiederò l'intervento del MES per l'Italia, benissimo! Però ratificandolo lei dà la possibilità ad un futuro governo, anche se lei dice io non lo ratificherò, io scusate, non, lei lo ratificherà. Sì, no, però non, lo, non ricorrerà mai, diciamo così, al MES. Non ricorrerà mai al MES. Però eh, domani cade il governo Meloni e c'è un altro governo, questo avendo ratificato il MES non può fare altro, cioè se vuole la, la, lo richiede. Quindi cioè, è un. Mm. Non, non mi sembra che sia solo qualche cosa di lana caprina ma anche sostanziale, cioè uh -huh. per quale motivo dobbiamo ratificare una cosa che siamo noi stessi a dire che non funziona, che non è eh, diciamo che, che sarebbe meglio evitare e così via. Non ratifichiamola, andiamo in Europa, facciamo una battaglia e convinciamo gli altri europei a istituire un altro strumento che non sia il MES e che abbia altre caratteristiche. Ok, chiarissimo. Allora Giancarlo ci torneremo, poi so che tu stai preparando un video proprio sul MES, giusto? Quindi eh, invito i nostri amici a seguirti su... Finanza in chiaro, ti chiedo solo uh, con un flash, un commento flash, appunto un parere su, su quello che sto leggendo, notizia uscita poco fa, il titolo è questo, poi leggo due o tre righe perché i titoli sono sempre un po' forvianti. Yeah. Ucraina, Kiev, fissa orizzonte di pace a febbraio 2023, già di per sé un po' forviante perché come si fa a stabilire qual è la fine della guerra, no? che magari fosse così, eh, se si potesse dire vai, la guerra finirà in quel giorno, ecco allora, il primo anniversario della guerra appunto a febbraio 2023, è la data indicata da Kiev per il summit di pace alle Nazioni Unite con il segretario Guterres auspicabilmente a fare da mediatore. Quindi, diciamo, si stanno già ponendo le basi per un'eventuale mediazione per andare verso la fine della guerra è quanto annunciato il ministro degli esteri Culeba in un'intervista che ha rilasciato dopo che il summit era già stato evocato nel faccia a faccia tra Zelensky e Biden a Washington ogni guerra finisce con la diplomazia questo è chiaro però insomma poi nel frattempo però la guerra continua ora ripeto è impossibile stabilire una data di fine ma insomma speriamo che la diplomazia porti a qualcosa un commento insomma su, su questo visto che eh, se dovesse finire la guerra probabilmente molti problemi potremmo cominciare a lasciarle alle spalle sì, guarda eh, naturalmente è una notizia bellissima, io non la conoscevo eh, forse mi stavo preparando per la trasmissione, non ho seguito la... no ma è uscita proprio poco fa sai quindi non potevi leggerla, eri stavi parlando con noi sì, sì. Eh, comunque ecco eh, è una notizia magnifica, bellissima insomma, naturalmente quando si parla di pace. È una cosa. Non voglio ecco, uh, rovinare tutta questa, questa roba dicendo che invece io avevo letto che eh, la, una notizia eh, di, di tenore è esattamente opposto per quanto riguarda Serbia e Kosovo, quindi che saranno ah. ancora più vicini ai nostri confini. No, speriamo che non si vada a chiudere la guerra in... In Ucraina per aprire un altro fronte, no, speriamo di no. Cioè, insomma, eh, quello, quello, no. Mm. Non voglio essere, no, no, non no, volevo no, no. essere D no. Diciamo, allora. guarda per, non, per mostrare che non è una considerazione catastrofica, diciamo che eh, purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina non è l'unica guerra che interessa al mondo, e, e insomma, e, e chiaramente, eh, quindi l'auspicio dovrebbe essere più ampio, però insomma, poi noi ragioniamo su questa perché è vicino a noi, e, e, eccetera, eccetera, eccetera, no Giancarlo? Certo, certo, uh -huh. comunque okay. splendida notizia, come, come eh, sempre naturalmente le, le guerre finiscono eh, con un accordo, eh, spero che il, venga raggiunto l'accordo il prima possibile, e che si metta fine appunto a, a, a questo conflitto che obiettivamente ha creato eh, l'utile in, in abbondanza, e in, ma ha creato anche proprio dei, dei gravi problemi uh, di carattere economico No, no, tutto il mondo praticamente certo, no? peraltro per ricordare perché poi noi parliamo di risvolti economici ma per ricordare le persone che ogni giorno perdono la vita in questo conflitto perché poi si rischia di non parlare della parte più umana anche se insomma, sapete che non lo facciamo perché ragioniamo su altro ma insomma quello resta sempre la, la, il fattore più importante neanche il Natale ha regalato una tregua a alla guerra anche se eh, proprio il 25 dicembre Putin, lo stesso Putin, si era detto pronto a negoziare eh, con tutte le parti coinvolte nel conflitto in realtà non è andata così è stata una vigilia di strage a Kherson le bombe russe, leggo giusto perché bisogna, ripeto ricordare quello che sta accadendo eh, sganciate per vedetta sulla città hanno ucciso 16 persone e ne hanno ferite altre 64 il 24 dicembre, ci sono stati almeno 40 attacchi russi domenica eh, e poi in Russia anche militari sono morti per l'attacco di un drone ucraino sull'aeroporto militare di Engels nella regione di Saratov, quindi insomma le persone continuano a perdere la vita. E quindi ricordiamo questo, auspicando invece un, un intervento diplomatico al più presto. Giancarlo, eh, credo che con questo abbiamo detto tutto, no? va bene, certo. Va bene, sì, poi ci sono tante altre cose che si potrebbero dire, ovviamente ho letto le, le principali che hanno interessato proprio le ore prima eh, del, del giorno di Natale. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro l'abbiamo già ricordato, lo ricordo ancora, noi ci vediamo il... Um, 9, con una nuova puntata del Fatto di Marcotti così cominciamo a anticipare che la settimana prossima ci saranno dei cambiamenti eh, su, sulla diretta ma insomma eh, grazie per la collaborazione e buon anno a questo punto eh, appunto devi permettermi ovviamente certo. di fare gli auguri visto che la prossima volta che ci vedremo saremo nell'anno nuovo di fare gli auguri di un buon fine d'anno e di uno splendido 2023. Ecco, quindi preparati già perché l'anno nuovo sarà iniziato da qualche giorno e cominceremo un po' a eh, essere un po' più certi magari di quello che potrebbe succedere, tra virgolette. Però cominceremo a fare un bilancio dell'inizio del 2023, ma non anticipiamo troppo i tempi. Grazie Giancarlo. Grazie, un saluto a tutti. Grazie.